Ciao, come state? Tutto bene? Oh, finalmente ci ritroviamo insieme perché sono uscita dalla quarantena, quindi ho finito e eh, ritorna il nostro appuntamento di domani, insomma del martedì mattina, a partire dalle ore 9 per raccontarci come sempre eh, un po' di musica. Ma domani mi piacerebbe eh, parlare con voi anche di quella che può essere, se mai ce l'avete, insomma eh, una colonna sonora dei vostri viaggi e in qualche modo avete delle canzoni particolari che vi piace ascoltare durante il viaggio, per cui iniziate a pensare, domani mattina alle 9 ci ritroviamo qui e come sempre, insomma, mi raccontate un po' di voi <ride> un po' di quella che è la vostra colonna sonora del vostro viaggio io vi racconterò la mia e sicuramente troveremo quelle canzoni che eh, in qualche modo non possono assolutamente mancare nella nostra playlist estiva va bene, vi aspetto, mi raccomando, come sempre domani qui alle ore 9 Ciao, buona giornata, a domani, ciao!